Grazie, buongiorno a tutti, eh, grazie Michelangelo. Eh, ancora una volta è bello ritrovarci, sebbene in questo modo, ma la tecnologia ci viene incontro e ci dà la possibilità di vederci in modo rapido. Su questo dobbiamo essere veramente felici. E nella prospettiva sicuramente di vederci ancora in altri momenti e in presenza, a questo momento che riscalda, che ci fa chiesa, anche come diceva lo stesso Michelangelo. Iniziamo dunque con una preghiera, una breve invocazione allo Spirito Santo e poi una piccola riflessione sulla sinodalità e sul tema che i Vescovi, che la Chiesa italiana ci propone quest'anno. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Spirito Santo, donaci la capacità e l'umiltà di camminare insieme, rendici consapevoli delle nostre responsabilità per guardare con speranza al futuro che ci sta davanti e talvolta ci inquieta. Spirito Santo, anima le nostre comunità, i nostri gruppi diocesani, consola quanti soffrono nel corpo e nello spirito, dona concordia nella Chiesa e fratellanza con tutti perché il mondo creda e il regno di Dio venga. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Propongo ora il testo che ci a cuore quest'anno, che tra l'altro diventa l'icona di riferimento per eh, appunto il cammino sinodale che stiamo facendo come Chiesa tutta. E se volete seguire il Vangelo di Luca, al capitolo 10, i versetti dal 38 al 42. Mentre erano in cammino entrò in un villaggio e una donna di nome Marta lo ospitò. Ella aveva una sorella di nome Maria, la quale, seduta in piedi del Signore, ascoltava la sua parola. Marta, invece, era distolta per i molti servizi. Allora si fece avanti e disse... Signore, non ti importa nulla che mia sorella mi abbia lasciato sola a servire, dille dunque che mi aiuti. Ma il Signore rispose, Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte cose, ma di una sola cosa c'è bisogno. Maria ha scelto la parte migliore che non le sarà tolta. Ecco, chiaramente avete sentito parlare no, di questo, questa icona, sicuramente nelle vostre diocesi non so, in alcune realtà ecclesiali in cui vi trovate, certamente il vescovo, il parroco, avrà fatto riferimento. In ogni caso, questa è la, è la pagina biblica che diventa l'icona del cammino che noi stiamo facendo già dal 2021, potremmo dire, il cammino della sinodità, che è il cammino come diceva Papa Francesco, che Dio si aspetta dalla Chiesa del terzo millennio. Queste sono le sue, le sue parole. Eh, parole impegnative, che ci danno anche consapevolezza, come dice il cardinale Zuppi, il nostro carissimo amico Don Matteo Zuppi, ci dice che quando non vi è questa sinergia, non vi è. Questo desiderio di camminare insieme vi è solo autoreferenzialità e nell'autoreferenzialità ci si perde, ci si perde in mille rivoli e in situazioni che poi rischiano col, col tenerci chiusi, una situazione stantina, una situazione di fermo e non riusciamo ad andare avanti. Magari ci affliggiamo e fa riferimento anche nella introduzione a questa proposta di percorso per il cammino sinodale alle parole di giovanni veritresimo quando dice che non ci sono ci sono persone sono tante che non fanno altro che vedere che guai che vedere nero che vedere negativo e invece noi possiamo percepire già i primi raggi del sole che sta, uh, che sta sorgendo Ecco, dobbiamo guardare in positivo e sicuramente insieme. È un cammino da farsi insieme e il Vangelo ci ricorda poi che questo cammino Sinodale, che deve essere fatto in tutte le diocesi, in tutte le realtà ecclesiali, come giustamente sottolineava Michelangelo, anche noi siamo parte piena di questa Chiesa. E va fatto come, eh, prendendo spunto dal testo biblico, mentre siamo in cammino, mentre erano in cammino, cioè una scena dinamica, cioè un cammino insieme a Gesù. E già questo è un sinodo, e questo a noi ha fatto molto. Eh, diciamo, quando ne abbiamo discusso dalla piccola commissione che si è in qualche modo eh, cimentata su cosa proporre all'intera associazione, ci ha fatto, come devo dire, ci ha colpito molto questo aspetto del camminare insieme a Gesù lungo la strada, tra il villaggio e la strada, e in effetti rientra tra i quattro cantieri. Beh, se non vorrei in questo modo eh, annoiarvi no? sulla descrizione di tutti i cantieri, perché il tema appunto è i cantieri di Betania. Betania è la casa... I cantieri ci dicono, fanno riferimento a qualcosa di dinamico, dove ci si cimenta per costruire, per ristrutturare anche, per rifare, per far sorgere nuovi edifici. E quindi noi ci sentiamo con tutta la Chiesa in cantiere. E questo è molto bello e soprattutto ci sentiamo uniti a coloro che stanno per strada, no? E vogliamo andare per strada, no? Non so se ricordate ad Assisi, nelle giornate della condivisione, nella preghiera che... Vi proposi alla sera prima di iniziare proprio concretamente il percorso. Facemmo riferimento ad una dinamica, no? Desiderio di uscire dal villaggio, di uscire dal chiuso di noi stessi. E ho proposto anche recentemente un testo biblico per la scheda, che, che sarà proposto a tutti i gruppi che è poi la parola di Gesù rivolta al paralitico. Alzati e, e cammina, e alzati e mettiti in cammino, cioè tu puoi, puoi farcela, puoi riscoprire la tua dignità di figlio di Dio, hai delle potenzialità e puoi camminare insieme agli altri. Questo sicuramente con il criterio del dialogo, dell'incontro e di quella conversazione spirituale di cui ecco eh, ci dice Papa Francesco nell'Evangeli Gaudium, quello di, di partire cioè dai piccoli gruppi per fare dei, dei, dei discernimenti, per fare dei percorsi nelle piccole realtà e noi ci ritroviamo bene e per questo poi sarà spiegato meglio eh, concretamente come questi, si articoleranno questi percorsi. Sicuramente in questi cantieri sinodali che noi stiamo adattando alla nostra situazione eh, viviamo una dimensione, dell'incontro, del dialogo, della novità. E, eravamo in cammino, e, però eh, siamo in cammino ed entriamo anche nel villaggio con Gesù. Quindi non siamo in cammino e passiamo oltre, ma ci fermiamo lungo la strada. E lungo la strada sicuramente noi vogliamo porre attenzione a quelle realtà che magari risultano... Essere un po' trascurate in qualche modo, si ritrovano un po' ecco, inascoltate. Perché comunque non dimentichiamoci che questo cammino che facciamo deve essere vissuto sempre all'insegna dell'ascolto, non tanto della proposta, eh, in maniera. Non si parte questo, da questo punto. No? Il punto di partenza non è a tutti i costi. Eh, diciamo, creare una nuova struttura eh, nella quale introdurci, eh, rinnovare, diciamo, completamente il cammino del macro, no? ma piuttosto eh, ascoltarsi e ascoltare quanti magari, abbiamo fatto questa scelta di fondo, quanti magari sono ai margini della strada, dicevo prima, ma anche non condividono, non lo so, non sono abituati a condividere, si sentono inadatti ad un percorso ecclesiale, per esempio. Cioè entrare in un mondo diverso, un mondo anche diciamo che è al margine, che e al, come devo dire, al bivio, che è ecclesiale ma non è ecclesiale, o addirittura in realtà completamente laiche che, diciamo, deliberatamente prendono le distanze da un percorso ecclesiale. Qui saremmo in situazioni veramente molto critiche, molto difficili, però sarebbe bello anche incontrare persone di questo tipo, persone che si ritrovano in questa condizione. Insomma, non dovremmo... Eh, Trascurare nessuno, non dovremmo fare nessun tipo di preferenza, dovremmo sforzarci in quello che possiamo di accogliere, di ascoltare e di ospitare eh no, ospitare perché Gesù poi in quel villaggio viene ospitato. Questo è il cantiere dell'ospitalità che noi diciamo, abbiamo tenuto presente, ma in maniera, diciamo così, velata, perché interessa, ci interessa maggiormente il cantiere della strada. Il cantiere della strada ci sembra il più adatto, ci sembra il più idoneo a quello che è il nostro cammino. Questo camminare insieme nel, nel, che ci permette di ascoltare i diversi mondi, no? i diversi mondi in cui i cristiani vivono, lavorano, cioè appunto camminare insieme a tutti coloro che formano la società, curare l'ascolto di quegli ambiti, che dicevo, che spesso restano in silenzio e quindi l'ambito della povertà in generale, della indigenza, del disagio, dell'abbandono, della fragilità, della disabilità, forme di emarginazione, di sfruttamento, di esclusione, di discriminazione nella no? società come pure ahimè anche dalla comunità cristiana, e poi gli ambienti della cultura, perché no, della scuola, l'università, la ricerca, delle religioni, perché no, anche altre religioni, altre fedi, delle arti, dello sport, dell'economia, della finanza, del lavoro, dell'imprenditoria, delle professioni, dell'impegno politico, dell'impegno sociale, delle istituzioni civili, anche di quelle militari, del volontariato, del terzo settore in generale. Sono spazi veramente questi, che, diciamo, infiniti, che ci vengono proposti e, e nella nostra creatività noi possiamo anche scegliere uno, due, non so, ecco, e, e portare avanti questo percorso di ascolto. Nell'ascoltare, diciamo, ascoltare non serve a niente, L ascoltare uno può contestare, dice, vabbè, che serve ascoltare. Una volta che abbiamo ascoltato sono le solite cose, le solite lamentele, questo. Sì, potrebbe anche scadere a questo livello, ma l'ascolto, nel momento in cui l'ascolto già mi arricchisco, mi sento meno solo, esco da quell'autoreferenzialità che mi chiude nei miei interessi individuali, e mi apro ad un mondo diverso, mi apro all'argo del cuore e comincio anche a pensare ad una possibilità, come già sta accadendo in alcuni settori anche della nostra associazione, no? di lavorare in rete, quindi assieme ad altre realtà associative. Lo stiamo facendo per quello che concerne il nostro impegno di aiuto nei paesi in via di sviluppo, stiamo lavorando in rete e perché non si può anche estendere a tutte le altre realtà e le altre, diciamo attività del MAC. Si può benissimo pensare a questo. L'ascolto ci aiuta anche a conoscere, a conoscersi, conoscersi anche, lavorare sulla nostra identità, talvolta non è chiara, specialmente alle new entry, non è che cos'è il MAC. Quante volte non mi viene qualche sacerdote dice, ah io ho celebrato la messa, eh, c'era il presidente. E chi è il presidente? Un nome strano e non è il Presidente del Mac, è il Presidente dell'Unione Italiana Ciechi, quindi c'è una gran confusione come se fosse tutta una miscellanea, no? però ecco, sicuramente l'Unione Italiana Ciechi è comunque una realtà che ci è vicina, e non possiamo far finta che non esista, dobbiamo anche con l'Unione Italiana Ciechi lì dove è possibile eh, aprire un dialogo e lavorare insieme, quindi e questo fa parte proprio del cammino sinodale di comprende questa attenzione appunto anche a quelle realtà che hanno fatto una scelta laica sicuramente quindi questo cantiere sinodale si misura con la questione anche eh, diciamo dei linguaggi perché magari noi usiamo un linguaggio un linguaggio associativo ecclesiale e altri usano un linguaggio diverso beh non lo so però ecco a questo punto impariamo anche a dialogare su fronti diversi, impariamo anche a confrontarci e ad uscire. No? Questo sicuramente è un aspetto importante che ci permette di uscire, come spesso ci ricorda Francesco, di essere quella chiesa in uscita, una uscita che appunto dovrebbe crescere proprio perché esce da se stessa e si pone al servizio degli altri. In de... per... tutto questo però non va perso di vista quell'aspetto importante che è l'ascolto, oltre che dell'altro, di Gesù. No? Maria seduta ai piedi del Signore ascoltava la sua parola e Marta invece era intenta nei servizi. È Chiaro che non sbagliano nessuno delle due, no? Perché si deve servire, ma si deve anche ascoltare. Concludo così con quell'espressione molto efficace di Don Gino Bello, a me molto caro, che diceva: dobbiamo essere in questa dinamica di cammino, essere contemplativi, cioè contemplare il Signore che ci parla con la sua parola che ci salva, che ci rincuora, ci consola ma anche ascoltare quindi, questa parola, ma anche essere attivi e porci al servizio gli uni degli altri.